buongiorno bambine mie come state? bene siete pronte per la scuola? No, come no? come no! tu oltretutto forse oggi spostati un secondo io esci dopo pranzo tu esci dopo pranzo invece vanessa oggi forse avrà due verifiche ma sei pronta se vai Vanessa! palestra Ok, quando uscirete bimbe, che merenda volete fare così vado a comprarne tutto quello che volete? Non insate coniglio. Ma con per pastina. merenda lo, la pastina con l'omogenizzato col coniglio? Sì. Per io lo merenda? So. Sì, io oh, lo mamma. so. Insalata. Insomma, con voi due non si può fare un discorso seriamente perché eh, non siete serie. Eh. Um, patatine. Patatine per merenda? Uno snack, decido io. È da bere un crodino o un estate? Premiamo, io. Quindi, che cosa vuoi da bere? Estate. Una, una merenda con la tua mamma. Possiamo anche fare un te caldo con i biscotti. Estate. Eh? estate. Tu l'estate? Io. Con la pastina, <ride> col coniglio. Sentite. No. Io l'acqua naturale ho appassionato con il... Ma l'aperitivo, la merenda con l'acqua naturale va bene. Tu, Vane? Dai, che dobbiamo andare a. scuola. coca? Una coca, va bene. Mm. Quindi non dovrò praticamente comprare niente perché non mi avete detto nulla. E con quello che avremo a casa faremo merenda, ok? Senti i capelli? Eh Sì, sono morbidissimi. Mi... Ieri sera abbiamo fatto un bel bagnetto. Abbiamo lavato i capelli Tocca. e oggi. Mm. Su Profumano, profumano sono puliti. Oggi ragazzi da noi piove, brutto il tempo. E invece. Che dici che dici? Dopo c'è il sole, me l'ha detto Google. Te l'ha detto Google? Dopo sì. uscirà il sole? No, due volte però. Ah, poi beh. Poi non... oh. piove. Piove. No, poi c'è la luna. Eh, poi arriva la sera e c'è la luna. Va bene, dai! Invece, ragazzi, dove abitate voi? Piove o c'è il sole? E chi lo sa? Scrivetecelo nei commenti, vero? Sa. Andiamo a mettere il giubbottino tesorino. Invece Tua sorella invece... è già vestita, ma anche tu? Invece Così invece... si va dove? A scuola. In palestra, anche vero? Oggi è palestra che bello, vero? Ti voglio curare. Mi vuoi curare? ho aspettate, aspettata. Io non ho le faccio io faccio palestra a scuola oggi, infatti in mezzo non è un pezzo. Grazie Prego Ciao allora, Ciao ragazzi Come state? Allora Vanessa e Anastasia Sono andate a scuola Io sono fuori dal supermercato A comprare qualcosina Per la loro merenda Oggi facciamo merenda insieme eh? E voi di solito A merenda Quando uscite da scuola Che cosa fate? Adesso io vedo cosa comprare Sicuramente Nutella per Anastasia anche se mi ha chiesto la pastina col formaggino, ma alle quattro e mezza del pomeriggio non gliela faccio. E vediamo un po' cosa prendere per Vanessa. Eh, venite con me, ciao, a dopo. Ragazzi, io sono rientrata a casa con la spesa, ho comprato un pochino di cose molto sfiziose. Mm, spero che facciano la scelta giusta, perché potrebbero avere una super merenda oggi. Tra poco vado a prendere Anastasia a scuola, perché lei esce dopo pranzo, perché è molto legata a me e vuole sempre stare con la mamma quindi tra poco andremo a prenderla all'asilo e vediamo come si è comportata siamo tornata a casa guardate un po' chi c'è qui con me ciao amore ciao. come è andata oggi all'asilo? Bene. tutto bene? ti sei eh. divertita? sì, mm? però io ho tanta fame ho ancora fame amore? e, e cosa vorresti? il cioccolato i cereali al cioccolato? Sì. Vuoi una tazzina di cereali al cioccolato con sì. il latte o senza? Senza. Sì, sì. Ok. Ma tu ti ricordi che oggi pomeriggio quando torna Vanessa vi preparerò sì. una super sorpresa. Dai, ho fame. Una super merenda! Ho fame, ho fame. Mai Ma mangiato a scuola? Ho fame! Hai mangiato a scuola? Sì, ho fame. fame. Adesso vado. Vai, dai, dai, dai. Adesso vado. Mi raccomando, eh, non mangiare troppo perché la merenda che vi preparerò oggi sarà super buona! Mm, va bene, vado a prenderti i cereali. Tieni, signorina, e ricordati di non mangiare troppo, ok? Perché ci sarà una super. Esa. merenda bene, ragazzi è ora di andare a prendere Vanessa ma c'è un piccolissimo problema che qua dietro di me c'è una bimba che si sta svegliando ma ha fatto il riposino e ha fatto bene ma io nel frattempo ho preparato la super merenda mm. la vostra mamma di solito cosa vi prepara per merenda quando uscite da scuola scrivetemelo nei commenti io oggi ho voluto fare una merenda non tanto abbondante, ma che sicuramente sarà molto apprezzata da Vanessa e Anastasia. Anastasia non sa nulla di questa merenda proprio perché si è addormentata e quindi sarà una super sorpresa anche per lei. Ciao ragazzi, andiamo a prendere Vane e torniamo a casa per la merendona. Amore, buongiorno. Buongiorno, <ride> buongiorno. hai fatto il riposino? Sì. Ti senti riposata? Bene, andiamo a prendere la tua sorellina, dobbiamo solo passare un attimino in cartoleria perché devo qui a comprarle i quaderni. Allora, sono uscita da scuola, infatti sono tutta assuodata. Mm, e adesso andiamo a comprare il quaderno di matematica perché mi è finito. Quindi ciao a dopo. E poi andiamo a casa perché mia mamma mi ha preparato una super merenda. Quindi un bacione. Mua, ciao! Allora, siamo arrivati a casa. Intanto ci siamo fermati a comprare i tuoi nuovi quaderni. Vuoi farvi vedere che belli sì, che allora, sono? Questo è bellino, ma Vabbè? ce ne sono alcuni molto più belli. Aspetta, Hanno un fiorellino in tre dimensioni, si sente? Ah, eh? che sì. bello, anche questo. Vediamo l'altro. E poi alla fine abbiamo un gioco. Dove che devi bello. trovare tutti questi cose? Ah, parlo in parlo inglese. Parlo. Forte. Poi abbiamo questo qui. Questo qui? Anche questo. Parlo. Wow. Sì, questo a cielo mi piacerebbe mangiare. Eh, a, me a me mi piace questo. questo. A me questo questo. Azzurro. Oh. Poi abbiamo questo Wow! Qua, questo diventino. è il mio preferito! Ragazzi, voi non potete sentire, però forse potete vedere. Vedete che è glitterato, cambia un po' colore a seconda della Sembra luce. Che è vero! E se lo toccate in tridimensione bellissimo wow. anche lo stecco, troppo bello! E questo forse. Ah, no, è di italiano anche questo. E l'ultimo di oh. Matematica a quadretti. Oh. I gelati mm, con i marshmallow dentro. Bellissimi! Va bene, allora, non vi aspetta. Sono profumati, ma son profumati, eh? sono profumati. Oddio, sono profumati. Ho sentito un profumo. Va bene, bimbe, non vi aspettate delle merende del genere. La nostra merenda oggi sarà salata e speriamo che vi piaccia. Andiamo, anzi, una cosa. Adesso io vado in cucina, voi non dovete venire. Poi quando uscirò dalla cucina vado giù al bar di casa nostra e la preparo. E quando vi chiamo venite giù a mangiarlo, ok? Ma perché non possiamo mangiare in cucina? Perché voglio farci una sorpresa. Però eh, il bar è di papà. Eh, il bar è di papà, ma oggi pomeriggio lo uso io. Allora, ciao. Ciao. Ma tu oggi registri un video? A proposito, bambine, cosa dobbiamo dire ai nostri fan? Che dovete andare a iscrivervi al canale, perché la games. Eh sì, perché soprattutto questa bimba è molto simpatica quando fai video, vero Vane? Che ti fa disperare, eh? Ok ragazzi, siamo a casa, adesso io termino quello che stavo preparando prima, cioè la loro super merenda. E poi ci vediamo giù al bar nella nostra taverna e scrivetemi nei commenti se la mia merenda è davvero super oppure no. Ok ragazzi, sono nel nostro bar e ho portato la super merenda per Vanessa e Anastasia. E adesso le chiamo... Siete pronti? Chissà se gli piacerà. Mm, ho paura di no, chi lo sa, vedremo. Vanessa! Anastasia La merenda è pronta Arrivano Venite venite Potevi mettere una fascetta Ok sedetevi ai vostri posti Non c'è niente Sorpresa la merenda è un fake Non vi ho fatto niente Allora te se non ti tiri dietro questi capelli non mangi eh No eh, eh. Vieni qua, vieni qua, ma sei tremenda, stai lì. Adesso ve la do, state lì, stai lì. No. Tu hai visto? No, ho visto il ketchup, lo giuro. hai visto solo il ketchup. Adesso te lo spruzzo in faccia il ketchup, era lì per quello. Andate a sedervi, se no mi arrabbio, eh! Guardate che io vi sbircio, siete soddisfatte o no? Non mi sembrate molto contenti? Beh, sì, dai. Dall'apparenza sembra di sì. Avevi fame, amore? A te ho messo la sottiletta. Se vuoi puoi metterti anche il ketchup. Togli lo, togli lo stuzzicadente, magari. Eh? Va giusto, magari? Poi, Vanessa, apriamo la Coca-Cola. Faccio vedere io qual è il nostro magic. Dai, vieni. Lascialo lì, amore. Guardate un po' quale speciale attrezzatura abbiamo noi per aprire Aspetta. le bottiglie con il tappo tipo questo e voilà ne abbiamo aperta qualcuna Andiamo. un canestro da basket è una bottiglie, vi Ma piace ragazzi? C'è pure la palla, eh? Sì. C'è pure la palla, Ma sì beh. è vero. Vuoi una cannuccia? Mm, Scusi, eh? Se il ballo... Dove sono? Ah, <ride> aspettate un attimo. No, Vanessa qui. ci tiene a farvi vedere che siamo senza cannucce, non ne abbiamo nemmeno una signori amici, ragazzi. Guardate un po', guardate un po'. Aspettate. Aspettate. Queste sono tutte cannucce nel nostro bar Scops. Di papà. Di che? Di papà Eh, di papà, sì Allora, cosa dobbiamo fare? Cosa dovete dire? Visto che il bar è di papà Che cosa dovete dire ai vostri amici? Pronto? Di? di? Iscrivetevi al canale di William e Romina Brava! Anastasia, io e papà abbiamo un canale che si chiama William e Romina e facciamo delle serate qui al bar e papà cosa fa? propone dei cocktail in maniera molto professionale e simpatica. Tu li guardi i nostri video ma invitiamo i nostri amici a guardare anche loro i nostri video. Ragazzi guardate. Che bello. Ce lo dovevi Che bellino. Cosa c'è qua? Ci sono i cocktail? Il cappuccino. Il Russian. Eh già è vero. Anche di qua Anche questo Wow Molto carini Anche dietro Facciamo un, una carrellata Al nostro bar Guardate Che bar fantastico che, E vai a mangiare amore Vai a mangiare Guardate un po' um, Siete contenti di questa merenda? Sì Altro che McDonald's o Burger King Al bar della mamma Un fazzoletto signora Adesso glielo prendo subito Brava amore non si vede, uh -huh. ma c'è, vi posso garantire che c'è, eccola anche la mia mano c'è, scusate ma, è eccola bella? qua oh. Anastasia è arrivata Anastasia e l'ha fatta scappare non ci abbandona, questa mosca è qua con noi stasera a fare la merenda ma ragazzi vi è piaciuta la sorpresa che ho fatto Vanessa e Anastasia scrivetemelo nei commenti, Anastasia zitta non dire no che stai mangiando come un orso Qui, c'è? quindi scrivetemi nei commenti se questa merenda vi è piaciuta se vi avrebbe fatto piacere Vanessa nel frattempo distrugge tutti i bicchieri a Anastasia smettila non fare loca eh, aspettate presi i tovaglioli signorina Vanessa signorina Anastasia anche per lei eh, se vuole pulirsi le mani non addosso la maglietta che poi deve lavare la mamma allora, mi fa piacere, sono contenta che state Guarda. apprezzando... Cos'è? Chi è stato? Ignazio. Ignazio. Salutiamo <ride> Ignazio! Ciao Ignazio! Ciao! volta stavo camminando per un penarello aperto. Ignazio non la fa mai apposta. Ciao Ignazio! Ignazio è il mio migliore amico. Quindi... Si. Che amico hai? Ignazio. Che amico hai? Ignazio. Che amico hai? Ignazio. Amico hai? Ignazio. Amico hai? Ignazio. Il panino. Il panino è il tuo migliore amico, non il mio. <ride> In questo momento... Cosa c'è? Sembri Cugino Hit con quei capelli. Tu sai chi è Cugino Hit? Dopo te lo faccio vedere chi è. Allora, quanto sono stata furba e intelligente che con questa super merenda mi sono giocata anche la cena. <ride> Sentite, chi di voi mi offre una sola patatina? No, io faccio il ketchup. Uno senza ketchup? Ah? E uno col ketchup. Mm, che buone. Le patatine le ho fatte nella friggitrice ad aria e sono buonissime. Aria? Mm. No dentro Aria tua cugina va <ride> nella friggitrice mm. ad aria com'è andata a scuola? Bene. Sei stata interrogata oggi, vero? E anche ho preso un bel voto. Hai preso un bellissimo voto, già guardate. Poi no, oggi abbiamo mangiato fatta la pasta. Non mi ricordo. Sì, hai detto no, no, no, il riso, esatto, il riso, riso all'olio, avete mangiato. Il pomodoro e pomodoro. Oggi Vanessa è stata interrogata di geografia e di storia, no, perché erano due verifiche sì. che doveva recuperare perché la settimana scorsa no. è stata male, ed è stata interrogata ed è andata molto bene, meno male, benissimo va bene cucciolotte del mio cuore molto buono molto buono dopo andiamo a girare un video Un eh, Burger King no. ah, tu andresti al Burger King stasera? no oggi so. sei già al Burger King? Eh? no cosa vorresti dire? è meglio del Burger King <ride> non è meglio questo di quello del Burger King? no, no. E allora? Ma perché? Ani, ho paura che cadi dalla sedia. Riesci a star seduta? Eh? Volete andarvi a sedere sul tavolo? Tu sei comoda lì. Va bene, allora, mangiate con calma che poi andiamo a girare un video su Roblox o su qualcos'altro. Tu volevi fare Among Us? Tu sei capace, eh? A giocare ad Among Us? Ovviamente Giocava, sì. Eh? Da un e da un mm, vediamo, va bene, perché Vanessa deve fare un paio di ripassi per domani e poi è libera da impegni. Domani, domani c'è la verifica di grammatica, dell'analisi grammaticale e i verbi e poi devi fare l'ultimo problema di matematica, perché gli altri li abbiamo già fatti, ma poi è finito il quaderno. Non che non è, è una mosca in testa. Ho una mosca in testa. <ride> un gioco di magia come fai come fai come fai a fare queste cose Ani io... batti 5 come fai a no sei Dani batti 5 Ani batti 5 Ani batti 5 pollo vabbè Anni. allora la merenda sta degenerando Anastasia tu cadi se facciamo in fretta con questa merenda andiamo a registrare un game, ragazzi, vi siete persi una scena epica in cui non si sa come Vanessa è riuscita a spruzzarsi la Coca-Cola in faccia attraverso la cannuccia, nonostante sia quasi finita. Non fa niente, amore. Basta vedere come sei cocciata e ci credono tutti. Adesso pulisci, Anastasia. Hai finito di mangiare? sì? No Beh ma credo che tu non mangi più Giusto? Eh? Hai già mangiato mezzo panino per te È un record No Io sono già Vanessa Oddio ma tu sei pazza Senta citta Devo battere Mi hai fatto spaventare Vanessa in, in, in otto anni di non averti mai sentita urlare C***o Vabbè. Ragazzi non so cosa stia succedendo ma Vanessa è andata fuori di testa Quindi mm, giuro che nel panino non c'era niente Nella coccola mi auguro anche Ma la situazione sta degenerando Soscrive. Non si sa che cosa sua sorella ride Fai pure un cuore alla fine in cuore, in cuore, in cuore. Guardate che bello Ciao mi chiamo Vanessa Bello Vanessa ah, Vanessa con un N Perfetto un S. Vanessa Tu yes. yes. sei Vanessa allora eh, Io sono Mosca Tu sei Mosca sì. Sono Mosca la babola Va bene bimbe yeah. Ma dai Io devo andare a cucinare la cena Guarda eh. Che le 5 eh, vabbè. non è che si mangia le 10 adesso la fama è solo la fama dai vane basta un attimo fammi ma non ma dove sei ma come sta Olivia? attivate la campanella e lasciate un pollice in su e un bel like <ride> che <è> questo <ride> e ci vediamo ai video di oggi, no, adesso che va, ciao su <tell> roblo <tell> e su davodoglio, ciao, abbraccio e vogliamo si ah, si sì, sì, c'è ciao capitano, ciao, Badarello. ciao <ride>